Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV, in apertura il duplice omicidio che si è consumato questa notte in via Benedetto Varchi a perdere la vita, una madre e una figlia.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 Sentiamo adesso le parole del vice sindaco di Arezzo e assessore alla famiglia Lucia Tanti. È una notizia terribile, i fatti stanno proprio in queste ore definiti, si stanno determinando con più chiarezza. Quello che è certo è che un uomo ha coltellato moglie e suocera alla presenza dei due figli di cui uno più grande che ha chiamato, che ha chiamato i soccorsi. È una notizia che è incommentabile. La città di Arezzo garantirà sostegno a questi figli che a questo punto sono di tutta la comunità, sono nostri e anche però un percorso di giustizia perché da quello che si comprende giustizia vera, giustizia forte, giustizia che non, che non richiede, non richiama scorciatoie perché questo è veramente un femminicidio a doppia marcia verso una giovane donna e verso la sua mamma. Ancora un furto in un asilo a Retino. Durante le feste di Pasqua infatti i ladri si sono introdotti in quello aziendale di Via Padre Caprara. Entrati dalla finestra i malviventi hanno cercato di prendere un monitor del PC e poi hanno rovissato negli uffici. Non trovando nulla di interessante si sono dati alla fuga con la mascotta del nido, l'Orso Bruno, donato per un progetto di musica. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri, ma è molta la rabbia delle famiglie e degli educatori. Le richieste in merito alla sicurezza avanzate lo scorso anno non sono state accolte dal Comune. Avevamo chiesto semplicemente di mettere un catenaccio al cancello, una luce notturna, una telecamera, un allarme. Rinnoveremo adesso queste richieste nella speranza che il Comune ci ascolti. E c'è stato un altro caso di virus dengue ad Arezzo il secondo ed inizio anno ed è già scattata la disinfestazione nella zona dell'ospedale dove la persona era ricoverata, un 35enne che era tornato da un viaggio in Sri Lanka. Disinfestazione anche nella comune di San Giovanni Valdarno, nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 aprile, in caso di pioggia sarà rinviata, l'uomo infatti risiedeva in questo comune. Vediamo il servizio.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 È in programma per il prossimo sabato alle 10.30 la commemorazione del 79 anniversario dell'ecidio di Vallucciole con la messa in suffragio delle vittime celebrata da Donisio Cecchini. Sono 109 le persone che hanno perso la vita in questa strage, 22 dei quali di età compresa tra i 3 mesi e i 17 anni. L'ecidio si consumò il 13 aprile del 44. La giornata proseguirà poi nel pomeriggio con la camminata della memoria da Molin di Bucchio a Vallucciole. E adesso voltiamo pagina, il progetto delle Multi Toscana è al centro dell'incontro che si è svolto questa mattina a Palazzo Cavallo. Il sindaco Ghinelli assieme all'assessore Merelli ha ricevuto il sindaco di Firenze Nardella, quello di Prato Biffoni, il presidente e l'amministratore delegato di Alia nel corso della riunione è stato così illustrato lo stato di avanzamento del progetto multiutility di Toscana che prevede l'integrazione dei servizi rifiuti acqua e gas al fine di valutare un possibile coinvolgimento anche del comune Aretino. E Francesco Macri invece, l'ex presidente di Estra, è diventato consigliere nel CDA di Leonardo, un'azienda italiana che si occupa dei settori della difesa, dell'aerospazio e della sicurezza. La nomina di Macri è arrivata da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze che è titolare del 30,2% del capitale sociale del gruppo. Cambiamo adesso argomento, il comune di Arezzo ha prorogato la durata della fideiussione a garanzia del capitale residuo del mutuo assunto dalla società che gestisce in concessione nell'ambito del project financing l'impianto sportivo polifunzio polifunzionale di Viale Gramsci, si tratta appunto della piscina comunale il termine viene portato al 30 aprile 2037 senza che questo comporti maggiori oneri per lente. Resta invariata invece la durata quarantennale della concessione. Una decisione presa in consiglio comunale che ha approvato la delibera proposta dall'assessore Casi con 16 voti favorevoli, 9 astenuti e un contrario. La scadenza dell'ammortamento era stata richiesta per affrontare la situazione di sofferenza generata prima dal blocco delle attività durante la pandemia e poi dai rincari delle utenze luce e gas. E all'Arezzo Fiere Congressi invece dal 13 al 16 maggio torna Ora Arezzo 2023, la manifestazione targata IEG dedicata alla Manifattura Orafa Argentiera e Gioielliera. Come ogni anno torna anche il concorso premier quest'anno giunto alla sua 32esima edizione. Il concorso valuterà progetti e realizzazioni di gioielli di qualsiasi tipologia, stile, design, lavorazione e dimensione senza porre limiti alla creatività e all'ispirazione di ogni azienda o partecipante. L'unico requisito richiesto è che la luce eh, è la luce che il gioiello deve saper esprimere. Questo è infatti il tema del concorso 2023. Le candidature sono aperte fino al prossimo 21 aprile.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 Che abbiamo decisamente argomento adesso e andiamo a conoscere Maverick, il toro più bello d'Italia. La razza chianina è contraddistinta, è contraddistinta dal gigantismo somatico, quindi Mavericchi lo vedete bene, molto alto, molto lungo, un'eleganza eccezionale diciamo, nel, nel portamento e nella, nella fisionomia che ha e poi una cosa che è piaciuta moltissimo, eh, sono il correre del mantello, la testa e soprattutto gli appiombi, cioè come come cammina e come porta le gambe. È toscano, anzi per l'esattezza a retino, il toro chianino campione d'Italia. Si tratta di Maverick, 32 mesi e 1142 kg di peso, che si è confermato campione italiano per la seconda volta. E dopo tanto impegno siamo arrivati a portare tre animali, che sono Nirvana, Milù e Maverick, alla, alla mostra e abbiamo conseguito bei risultati con le manze, siamo felicissimi e uno splendido risultato con Maverick perché Maverick si è aggiudicato il titolo di campione della, della categoria Torelli 24-36 mesi e poi è stato proclamato campione assoluto maschi senior della... Della, della mostra e quindi è una, una soddisfazione immensa un per noi. Maverick ha conquistato il primo premio di categoria nell'ambito della 36esima mostra nazionale bovini di razza chianina che si è svolta a Bastia Umbra nel Perugino. È una grandissima soddisfazione per Cia Arezzo avere aziende come questa che portano lustro nel territorio. Quello che traspare è non solo la grandissima competenza che un allevatore deve avere nel settore ma anche la grandissima passione E non è soltanto allevare ma è stare insieme agli animali, lavorarci insieme per addestrarli, domarli, calmarli e instaurarci anche un rapporto incredibile. Il primo maggio torna il tradizionale appuntamento con il raduno nazionale Vesparezzo, giunto quest'anno alla sua ventiduesima edizione che riunirà centinaia di Vespisti per dare vita ad una colorata carovana animata dalla volontà di vivere una giornata all'insegna dell'aggregazione, della condivisione e della scoperta del territorio. Le Vespe da quest'anno da Arezzo raggiungeranno Cortona. Ed apriamo adesso la pagina dello sport. Sale l'attesa per la partita di domenica contro la Pianese oltre 2.300 italiani che sono stati già staccati. E in vista dello scontro la società sportiva Arezzo, in collaborazione con Orgoglia Maranto e gruppi della Curva Sud Lauro Minghelli hanno deciso di chiamare a raccolta tutti i tifosi amaranto per colorare lo stadio e spingere la squadra verso i tre punti. Da domani, dunque, saranno in vendita le bandiere realizzate proprio in occasione di questa partita. L'Arezzo calcio femminile invece fa sapere che nei giorni scorsi Marianna D'Alessandro ha riportato un trauma contusivo al ginocchio sinistro. Gli esami clinici e strumentali eseguiti nei giorni scorsi hanno evidenziato la lesione di terzo grado del crociato anteriore, la lesione di primo e secondo grado al del delegamento collaterale e lo slaminamento del menisco mediale. D'Alessandro sarà quindi sottoposta ad un intervento chirurgico nei prossimi giorni. Passiamo adesso alla basket, un risultato storico per il settore giovanile della scuola Basket Arezzo dopo la pubblicazione dei convocati nelle selezioni 2010 maschile e femminile che parteciperanno al trofeo Carloni in programma a San Vincenzo il 24 e il 25 aprile. I convocati della SBA sono Lapo Allegretti, Filippo Bettini, Niccolo Caneschi. David Contu, Anna Di Palma, Leonardo Risaliti, un giocatore del basket Poppi che sta svolgendo in amaranto il campionato under 13. I ragazzi sono stati divisi nelle otto squadre maschili costituite mentre Anna Di Palma farà parte della squadra denominata Zebras, una delle quattro femminili partecipanti. Questa per stasera era l'ultima notizia. Vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci.